quello della contraccezione in generale e anche dell'autodeterminazione della donna, in fatto di eh, procreazione è ancora un tema che, lascia, che trova molti ostacoli, da, che dobbiamo assolutamente superare. Per quanto riguarda la contraccezione, al momento eh, sto lavorando affinché la contraccezione d'emergenza sia garantita per tutte le donne e sappiamo che ancora oggi non è così perché in molte farmacie eh, non è reperibile, poiché nella farmacopea ufficiale è importante che eh, tra i farmaci che devono essere necessariamente presenti in farmacia non c'è assolutamente una distinzione tra contraccettivi ordinari e contraccettivi straordinari e questo chiaramente comporta una difficoltà di reperimento di un farmaco che ha tutti gli effetti è un vero e proprio farmaco di pronto soccorso e su cui le donne devono poter fare affidamento. Per quanto riguarda invece la contraccezione ordinaria, è chiaramente il primo strumento a cui tutte le donne devono poter avere accesso e quindi sarebbe auspicabile che ci fosse una gratuità del farmaco. Sull'aborto in generale c'è ancora da lavorare tanto, soprattutto sul punto di vista culturale, attraverso anche la rete dei consultori che vanno non solo implementati ma devono essere arricchiti con strumenti adeguati e soprattutto assolutamente devono mantenere la loro laicità.